buon pomeriggio consigliere. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Intanto a Castelverde domani non è che arriva l'ufficiale giudiziario nonostante l'intervento dell'assessore comunale? No, guardi, allora eh, l'assessore da quello che so direttamente ieri mattina abbiamo verificato insieme tutti gli indirizzi a cui mandare la comunicazione della chiusura del provvedimento di eh, risoluzione del diritto di, di superficie quindi insomma, ci auguriamo che ovviamente essendo arrivata questa comunicazione non solo tra l'altro all'ufficiale giudiziario ma anche a tutti i soggetti che in qualche maniera hanno una competenza e delle responsabilità rispetto a questo piano di zona che è un piano di zona molto particolare perché rappresenta diverse eh, situazioni che nel tempo si sono andate a sovrapporre creando un po' di problemi alle eh, famiglie che avevano fatto promessa d'acquisto quindi dovremmo stare tranquilli ci andrà qualcuno comunque della parte politica del, del Comune di Roma domani nel piano di zona oppure la seguirete dal Campidoglio? Allora, noi domani mattina abbiamo aula quindi pur volendo non possiamo Sede. ovviamente mancare. Quindi. Ora non so se l'assessore andrà o non andrà, questo ovviamente non, non ne abbiamo parlato, l'assessore è appena arrivato, si è trovato una marea di temi da dover affrontare e, eh, con delle urgenze non poco importanti, quindi non so poi questo magari lo verificheremo Se nelle avrete prossime avrete l'opportunità di verificarlo direttamente sì, con l'assessore la, però non credo insomma che domani mattina ci siano questi problemi perché appunto eh, gli uffici hanno concluso questa, questa, questa questo procedimento. quindi sì. al momento non... Eh, Sente, ci scrive un'altra ascoltatrice che ci dice dei tempi ancora lunghissimi, c'era stata preannunciata eh, dall'amministrazione comunale anche qualche intervento per dare maggior rapidità alle domande che molti hanno fatto per avere la cosiddetta eh, liberatoria sul prezzo di vendita della propria abitazione in un piano di zona, Pagando, eh, pagando al comune quanto è dovuto per questa eh, affrancazione ci sono circa 2000 domande e ci può dire qualcosa rispetto anche all'ultima volta che ci eravamo sentiti sui tempi su qualche eh, intervento per agevolare rendere più rapido questo iter che ovviamente si sì. è condensato tutto in questi mesi, anche perché la vicenda è stata tenuta nel cassetto per anni, e quindi nel momento in cui si, si scopre la vicenda, poi tutte le contraddizioni arrivano addosso al tavolo di chi si trova in questo momento a, a governare la città. Sì, allora, le 2000 pratiche, le 2000 domande già arrivate sono una piccola parte rispetto a quello che noi comunque abbiamo già stimato eh, sarà il carico da parte dell'amministrazione per dover assolvere a questa nuova eh, procedura e rispetto a quanto vi ho detto alla scorsa trasmissione in realtà diciamo Possiamo dire che non ci sono stati dei cambiamenti significativi, nel senso che in questo momento ovviamente ci sono delle verifiche, le ultime verifiche, quindi non posso anticipare nulla, però ecco, stiamo andando nella direzione di quelle che sono le richieste dei cittadini, quindi insomma, ci saranno anche insomma, delle sorprese rispetto agli oneri da pagare, eh, anche i tempi, insomma, cioè qualcosa sta per qualcosa arrivare sì, sì, sì no perché è un tema molto, molto molto importante sentito da tantissimi cittadini certo il, il tema legato alle eh, truffe insomma, rispetto a quello che dicevamo prima sul Castelverde che comportavano hanno comportato già in alcuni casi sfratti venditi all'asta ha una priorità ovviamente perché insomma, le persone che stanno perdendo una casa che hanno già acquistato tra l'altro hanno già pagato è un tema che ha una priorità massima però questo non significa che non ci siamo impegnati anche sul tema delle affrancazioni così come tutti gli altri temi e non solo per quello che riguarda il ramo della eh, competenza urbanistica però insomma, io posso dire che siamo in dirittura d'arrivo quindi non, eh, si tratterà ecco, di avere un po' di pazienza perché comunque sono situazioni queste che eh, si stanno come dire, maturando tutte insieme e ovviamente ogni cittadino ha eh, tutto il diritto di rappresentare le proprie esigenze, però ecco, sono tantissimi i cittadini che stanno dando fiducia a questa amministrazione perché ovviamente anche noi ci siamo esposti, giustamente, onestà. Eh, rispetto alla legalità è quello che giustamente pretendono certo in alcune situazioni non si fa in pochi mesi eh, però questo ovviamente non può essere una giustificazione per chi ha eh, già stipulato contratti eh, o eh, ha dei logici di, o magari ecco già perso. Questo perso. Molti questo per, hanno, perso hanno perso la caparra addirittura. Hanno già perso la caparra o eh, situazioni appunto dove c'erano già degli impegni da parte di venditori che non sono riusciti a vendere quindi è una situazione un po' particolare anche questa insomma che si è andata a sovrapporre nel tempo e ci tocca risolverla e siamo anche ben felici di farlo ecco però i tempi insomma visto anche il il, da parte degli uffici eh, il, il tipo di lavoro che ci hanno rappresentato fino ad oggi che non è soddisfacente, è chiaro che siamo stati costretti a intervenire più volte adesso speriamo che sia la, la volta buona Prima di salutarla consigliere, sempre quando eravamo stamattina collegati con gli abitanti del piano di zona eh, oltre al tema di cui abbiamo parlato, ci dicevano ma, i piani di urbanizzazione questo è un quartiere completamente privo eh, dell'urbanizzazione che dovrebbe essere addirittura precedente alla costruzione delle case. Dice: Su questo dal comune non, ha, non hanno ancora ricevuto una risposta, che è cosa diversa ovviamente dal tema delle truffe, no? ma proprio dei servizi che devono essere portati. Sì, sì, guardi, io mh, esco proprio da una commissione, no? cioè, anzi da due commissioni, perché prima ancora c'è stata stamattina la commissione Mobilità. E dove eh, abbiamo toccato questo tema in maniera eh, diretta e in mobilità anche in maniera indiretta, ma comunque sempre nella direzione di dover capire come andare a cambiare eh, gli, gli strumenti che governano, che in qualche maniera vanno a disporre, a disciplinare eh, quello che deve atterrare nei territori, che non sia più appunto, consumo di suolo, ma che sia dotazione di servizi. Esistono delle leggi, adesso, adesso non la voglio fare tanto lunga, però ecco, eh, sicuramente il, diciamo, in questo momento la scommessa è di cominciare a ragionare, eh, questa amministrazione lo può fare perché ha nel suo DNA questa, diciamo, questa importanza, questo tema così questa cruciale. Missione, diciamo. Cominciare a, a ragionare mh, non tanto per andare a fare polemiche, dove sono finiti i soldi, che i cittadini hanno pagato, la maggior parte dei casi, la legge Buvalossi, che doveva andare a soddisfare urbanizzazioni primarie e secondarie perché con le polemiche veramente siamo stanchi. dovremmo andare a, eh, a rappresentare dei fabbisogni e disciplinare poi da qui in poi anche quello che significa eh, le nuove, i nuovi strumenti attuativi, per cui ecco, esiste anche una legge rispettata prima di che soddisfacchino le opere pubbliche e poi eventualmente quelle private, che è quello che non è stato fatto. Comunque dovremmo cercare di capire come fare a atterrare comunque questi servizi, parliamo di... di come dire, opere mh, essenziali nella maggior parte dei casi perché parliamo anche di scuole, asili, ma parliamo anche eh, di quello che sembra non essere essenziale perché sono luoghi magari di incontro, centri civici, biblioteche, teatri, cioè luoghi dove le persone magari fanno comunità e questo per noi è una matrice fondamentale. C'è il discorso anche legato ai trasporti che non è, eh, come è, come ben sapete, rappresentato negli standard urbanistici e neanche in quello che sono i due diciamo in corso costruzione della Bugalossi, però questo non significa che l'amministrazione eh, debba chiudere gli occhi e, ed ecco in questi quartieri anche, anche tutto ciò che è stato sanato che era abusivo quindi le zone O, toponimi, consotto e quant'altro non significa che l'amministrazione non si debba prendere in carico il fatto di valutare caso per caso come una navetta che fa il giro eh, all'interno di un quartiere per appunto dare la possibilità a chi proprio eh, magari la macchina non la vuole prendere o appunto cioè, vuole avere un'alternativa di raggiungere la, la linea portante sulla consolare o eh, nella maggior parte dei casi appunto addirittura fino alle linee metro o i tram insomma, no? Quindi questo è fondamentale. Noi ovviamente ci vorrà del tempo però ecco. Piano piano stanno uscendo fuori queste esigenze anche dal punto di vista della nostra attività istituzionale. Lo sapevamo anche da prima, adesso stiamo cominciando a valutare come approcciare al problema per eh, risolvere anche questa questione che per noi, per noi è, è importante. Insomma, non, non si possono, nessun amministratore insomma, può, può vivere bene pensando che appunto, ci sono tanti cittadini che abitano in delegati dove dentro, intorno non c'è nulla. Questo non è assolutamente tollerabile. Poi volevo dire, mh, se, se è possibile, sì. al, al, o, oltre il tema che abbiamo trattato stamattina, è stata fatta una bellissima cosa. Eh, io non so quanto ne stavo dato risalto. Per la prima volta a Roma viene presentato un piano rifiuti. Eh? So se, se sì, se stamattina ne avevo, no, eravamo collegati con eh, la conferenza allora, stampa tutto. del allora. sindaco Virginia Raggi e dell'assessore Pina Montanaro. Quindi avete sentito anche l'appello della Zim, sì, sì, sì. la facciamo tutti insieme. L'obiettivo del 70% entro il 2021. Eh, ma non è soltanto la raccolta, è il, problema. Eh, sì, sì, sì, il tu... problema è creare un, uh, un sistema di, di, di infrastruttura con impianti, aree di trasferenza, ecologiche tanto il ci accontenteremo ora faccio il portavoce in proprio dei cittadini sì. di via salaria della no, chiusura era... rapida della sì, TM sì, di via salaria no, per carità, eh, ma quello che sto dicendo di questo piano si realizza sì, nel sì, tempo, in 5 anni, si, fa... sì, si l'ha questo... detto chiaro la sindaca l'ha detto, eh. non è una cosa sì, sì, sì, che si fa Però, domani mattina no, prima si parte e prima si, si realizza e appunto siccome appunto adesso questa città ha chiuso grotta e non aveva un piano alternativo, ha caricato alcuni territori appunto come Salaria, e i TMP di Managrotta e Rocca Censcia, di una quantità di rifiuti assurda per quei territori, è, è ovvio che ci hanno da di finire. Quindi adesso noi ce l'abbiamo cioè nel programma, quindi da questo non si scappa. Il nostro obiettivo è rendere come dire, in qualche maniera eh, autosufficienti e i territori e autosostenibile il servizio quindi con la materia prima seconda quindi il materiale post consumo cioè non vogliamo più chiamarlo rifiuto perché è una parola che, non, che vogliamo in qualche maniera un po' abolire è giusto anche no, fare reddito quindi venderli perché sono dei materiali che possono rientrare nel ciclo senza bruciarli senza gettarli in una buca con tra l'altro delle spese enormi che si vanno ad aggiungere a la spesa che è già importante della raccolta quindi la raccolta magari può essere pagata dal, autofinanziata dalla, dalla vendita un... di questi materiali Assolutamente sì c'è da colmare un ritardo peraltro accumulato da 30 anni nella nostra città. Io ringrazio Pietro Calabrese, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e ovviamente a, sentirci, a risentirci presto. Buon lavoro Grazie, grazie